Buongiorno, ben questa volta non sono da solo neanche in due, ma siamo addirittura in tre. In tre sono in ottima compagnia per parlarvi di un argomento estremamente interessante, che è la formazione, soprattutto da buongirovese parliamo di palanche, parliamo di soldi. E vi voglio presentare queste due splendide fanciulle che sono venute a trovarmi. Si presentano da solo a piacere: Alessandra Romano, Parodi School. Lara Farazi, Parodi School. Ecco, sono qua per parlarci di finanziamento formativo. Cosa significa? Significa che ci sono delle bellissime novità che ci permettono di risparmiare nella formazione. Quindi, voi, care amiche estetiste, che di formazione ne fate tante perché io lo so, 30 anni che vi seguo. Eh, sicuramente è un argomento di grande interesse, ma non soltanto per voi ma parlo anche alle aziende perché le aziende spesso sono quelle che forniscono formazione, quindi che sostengono dei corsi. Quindi eh, vorrei che eh, si approfondisse questo discorso, quindi, la domanda è come funziona eh, il discorso di, fi di finanziamento formativo? Ma funziona in maniera molto semplice, nel senso che chiunque abbia un'attività con dei dipendenti di qualsiasi tipologia, quindi basta avere un dipendente, può ehm, semplicemente trasformare un versamento che già sta facendo, quindi è qualcosa che già si paga nella busta paga di ogni dipendente, che, no, che viene, questo versamento viene fatto all'Inps, lo si gira su un fondo interprofessionale che lo Stato ha messo a disposizione delle aziende per poter recuperare questo versato, quindi le quote che già voi versate normalmente all'Inps vengono trasferite su questo fondo e, e con questi soldi che voi accumulate, soldi virtuali ovviamente perché non li vedete tangibilmente ma sono soldi che state versando e che quindi vanno a finire dentro questo serbatoio potete spenderli per fare la formazione di qualsiasi tipo. Benissimo. Quindi eh, anche la vostra formazione è quella che... So che bisogna eh, effettuare un'iscrizione, giusto? Bisogna effettuare un'iscrizione al fondo, Fonarcom, ma anche in questo vi guidiamo noi, vi mandiamo la demo, vi guidiamo passo passo, quindi non... Non lasciamo niente, non vi lasciamo sole, è una cosa molto semplice. Ma cosa molto importante, quanto costa? Niente. <ride> niente ragazzi. Niente perché noi stessi che diciamo, coordiniamo tutte queste procedure, la richiesta dei progetti formativi al fondo, anche noi stessi veniamo pagati dal fondo. Quindi l'azienda che deve fare formazione non tira fuori niente. Mm. Diciamo che poi, vicino alla formazione eh, professionale, ci sono anche altre, altri tipi di formazione, come per esempio la formazione antincendio. In, Assolutamente, in facendo, facendo questa iscrizione, come diceva la mia collega, in maniera molto semplice e gratuita avete la possibilità di fare qualsiasi tipo di formazione, quindi quella vostra, del vostro settore, ma anche la formazione obbligatoria, quindi quella obbligatoria per legge sulla sicurezza, quindi l'antincendio, la formazione dei lavoratori, il primo soccorso, possono essere tutti finanziati quindi completamente gratuiti. Ecco, facciamo però un esempio perché so che c'è qualcosa da approfondire. Eh, parliamo di Paola che è un istituto con tre dipendenti. Paola vuole portare le proprie collaboratrici a fare formazione, ok? Ehm, vengono diciamo, tutte e tre rientrano in, questo, in questa possibilità oppure mi pareva che soltanto due perché solo due hanno la busta paga? Allora rientrano nella possibilità di fare formazione le persone che hanno busta paga devono essere almeno 4 in aula anche di istituti diversi se vogliono la, la titolare che molto spesso non ha la busta paga perché appunto è titolare può partecipare come uditore quindi viene comunque inserita all'interno del percorso formativo a patto che ci sia un'aula di almeno 4-5 persone ok? quindi può tranquillamente partecipare con il suo attestato le sue esattamente come le altre persone è un, è un modo che il fondo consente anche per fare un po' di marketing diciamo quindi ammette la presenza anche di una o due persone che non abbiano la busta paga quindi ehm, è una formazione finanziata eh, a condizione che ci sia questa affiliazione da parte di chi ascolta e quindi di chi partecipa ma anche da parte di chi tiene il corso, giusto? Allora, chi tiene il corso, eh, eh, se è un'azienda si deve iscrivere al fondo, se è un libero professionista no perché i liberi professionisti non sono tenuti a iscriversi al fondo, ma chi partecipa sicuramente deve essere iscritto. Quindi io che sono un libero professionista posso fare un il corso... formatore? A un istituto senza essere sì. ehm, iscritto ehm, a, esatto. questo, a questo fondo. Eh, beh, sono notizie importanti ragazzi perché la formazione è importante, è importante anche eh, dare un'occhiata con grande attenzione al budget di spesa, quindi se volete saperne di più, ehm, ripetiamo il nome? Alessandra Romano, Parodi School Lara parodi, di... parodi School. Ecco, eh, lo trovate su, su Google. Sì. La buchetta di Google mettete parodi e parodi e le trovate. Oppure sì. chiamate il video sito www.parodieschool.it, ci sono tutti i riferimenti, i contatti, anche cosa facciamo noi quindi vi rileggete le cose che vi abbiamo detto. Eh. E sappiamo che la formazione è importante anche proprio del nome perché forma, azione dà forma alle nostre azioni sì. e noi sappiamo che i nostri risultati sono. La risultante delle nostre azioni, se noi facciamo azioni di qualità e di quantità, otteniamo risultati di qualità e di quantità. Quindi sì. non abbiamo più scuse, neanche quelle del portafoglio. Sì. E l'appuntamento alla prossima puntata. Saluto i miei due angioletti e buona giornata. E alla prossima, alla eh? prossima. ciao a tutte, ciao. parte la sigla. Ciao. ciao.